Volevo raccontare come è nata l'idea per il tema del Grest del 2018. Se non sapete come siamo finiti in questa situazione, non potrete mai capire come tirarcene fuori salvandoci a tutti gli effetti. Ragazzi, dobbiamo assolutamente pensare al tema del Grest del prossimo anno. Avete qualche idea? Forse mi sta venendo in mente un'idea. Certo, è una storia inusuale. Un'idea meravigliosa. Per come la vedo io. Nella vita di ognuno di noi c'è una pila di cose buone e di cose cattive. Ehi, le cose buone non sempre dolciscono le cose cattive, ma viceversa le cose cattive non necessariamente rovinano le cose buone o le privano di importanza.